Pronto? Buonasera signora! Sono lieto di comunicarle che ha vinto un viaggio per due persone a Parigi. No vabbè, sono felicissima, grazie! Con chi ci andrà? A. Con suo marito? B. B! B! B! B assolutamente B! Se una donna trova il marito a letto con un'altra, chiede scusa, <ride> chiude la porta, e la mura. Abbiamo suo marito in ostaggio, porti 10.000 euro, entro 12 ore, altrimenti lo faremo sparire. Mio marito è qui, però se mi richiama domani, la cosa mi interessa. Che secca. Ma mangi? Mua. Mangia, mangia. E Hola, nonito. No, de preguntarle come te va? Bien No, vos pregontale al nono, come te va? Bien Hola nono, come te va? Bien No, eh? Tu no italiana No, no, I'm American Nolino, really, mafia. mafio mm, Però parli italiano tu Pochino Pochino, quanto? <laughs> 50 euro Fuori Fuori! Delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sei tu, mia regina. Non c'è fede alla tua bellezza. <totipo> Dico ma che rimanga tra di noi. Eh. Noi ci chiamiamo suore, perché quando andiamo su dai frati siamo suore, ore, ore, ore. ore. E' una frase che capita spesso di sentir dire di dover dire? Yes. Questa frase si sente in mezzo al traffico, in the traffic, nei parcheggi, in the parking, sui marciapiedi. On the marciapaisis. Ma va là, va là, va là! Let's go, let's go, let's go! Vuoi perdere i chili di troppo? Vuoi bruciare i grassi accumulati durante le vacanze? Vuoi un fisico scultoreo? Pure io, come si può fare? Non ho capito, dimmi. Secondo te, una mamma, cosa devi fare per far imparare una, una, una bimba? Secondo te? Cosa devo fare? Si deve arrabbiare? O avere pazienza. Decidi. cosa deve avere? Ma tu mi fai arrabbiare perché non capisci. Perché devo avere pazienza. Non è che già la prima tutti possono imparare. Alla seconda, dove capita, possono imparare in prima eh, di... tu dove hai, hai imparato in prima ho imparato lo eh, sai è una fortuna ma io non lo so se imparo in prima ah no? quando pari in seconda elementare? potrà essere oppure in quinta, seconda sì, terza vabbè. potrà essere Rebecca becca devi scrivere Zanzara non sono piccolina ce l'ho grande e ce l'ho brava va bene, sei brava ok però lo smalto per adesso non va bene, papà non piace. Sì, che ti piace. No, papà. No. Come fate voi uomini a scoprire che una donna vi tradisce? Non lo scoprirete mai. Fino al giorno prima ti mangiavi le unghie, improvvisamente spunti con lo smalto Red Passion. Lo vedi questo smalto? È un richiamo sessuale lo usano anche i babbuini com'è che tu non te ne accorgi loro niente se ne accorgono quando la storia è già finita che ti dicono ma quella volta cinque anni fa che abbiamo incontrato quella io ti ho detto ma mi sembra di averlo visto ma dov'è che l'avevo visto cinque volte nell'armadio ci penserei più ormai l'ho lasciato